Zombie Apocalypse Ciao ragazze, ciao a tutte e ciao a tutti, nuovo video vlog/chiacchiericcio, barra chiacchiericcio. come state? Spero bene, sperando che senta bene la mia voce perché ho messo stavolta il microfono, quindi non so cosa si possa sentire se perché la televisione è altissima però sperando non si sente bene il microfono allora ho messo la luce perché almeno così mi vedete bene è chiara soprattutto è limpida nulla ehm, qui eh, sono di fronte al computer ogni tanto guardo se posso fare qualche video tag allora vedete faccio il mano perché sono un po' mezza fredata quindi vabbè dettagli e niente Ora vorrei prendere qualche video da YouTube per poterlo um, come si dice fare qualche video tag con voi e dopo questo video che, che non so neanche io se riuscirò a fare video che chi ricci. Cioè non fare video, fare video tag, volevo dire, scusate. E, e niente. Perché non funziona? Boh, non capisco. Aspettate. No, non funziona. C'è qualcosa che non mi torna. Oh. Eppure stava funzionando di brutto prima. Ah, ecco, non ho cliccato. Non ho cliccato bene. vabbè, Spiego bene perché, vabbè, sappiamo che quando questi cosi non vanno c'è poco da fare. Aspettate, sentiamo se vanno. Aspettate, che provo a riaprire e a chiudere. Sto provando a riaprire e a chiudere a vedere se va. Ok, non lo so ragazze, non lo so dire. E niente, allora, vedo anche video tag, se non riesco a... Allora, video tag. Poi lo farò a caso mai dopo, dopo questo video, appunto. Video tardi, 100 domande o 20 domande? Non lo so, vediamo. Boh, non lo so, ragazzi, ce n'è talmente tanti che boh, voglio evitare di prendermi un bello spavento per le troppe domande. Ah Qui c'è un video tag che conosciamoci meglio Addirittura pure Sì, solo che qua C'è il fatto che qua non ci sono le domande Non so perché Non sono state aggiornate boh. Non sono state aggiornate le domande boh. Non saprei cioè. Qua c'è un video privato Questo video qui Ma Allora a vedere da altri youtuber che non mi voglio fare nomi ovviamente. Perché non so se mi guardano ancora o meno, quindi vabbè. Non ne ho proprio idea. Boh, vabbè. Comunque, ehm, sto cercando di fare questo video con voi chiacchierare un po' con voi e eh, volevo fare questo video tag ma vedo che non trovo le domandine Beh, conosciamoci meglio video tag aspettate che lo metto video tag Ah, ce n'è solamente due, che strano No, due o tre? Due No, aspettate, conto meno che sarà meglio <ride> Uno, due, tre Solo tre video di questi qua uh. Che strano però Sì, sì, vediamo un po' E questa mosca dove vola via? Uh, vabbè Quante domande sono? Mm, mm, mm, mm, mm. Allora, vediamo un po', allora, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, ehi, 23 domande Vabbè, io parto, io ne, non so quante domande potrei fare Ah, vabbè Io arrivo fino al 22, boh. potrei arrivare fino al 23, ma non lo so Ah, ecco, no ho sbagliato, mi sembrava una domanda fuori luogo la 23 invece no, stavo guardando per correttezza. La 23 non ve la spoilerò, però è una domanda che va anche bene per me. Ok, va bene. E niente, ragazze, questo era per fare un video tag con voi e il video tag ve lo farò dopo questo video, appunto, oggi è domenica, comunque, buon domenica a tutte, e Man mano che pubblico questo video, sempre se lo riesco a pubblicare, se non si sente male questo video, eh, ve lo pubblico, ma ve lo pubblico senza editarlo, oppure se lo edito cerco di eh, non tagliare nulla, perché se taglio qualcosa non si capisce una mazza, tanto è per divenne una, quindi preferisco <ride> non tagliarlo, tutto lì, semplice da dire. e niente Allora... Um, come miniatura, non credo che metterò niente in questo video, perché sennò ho la metto. cosa so, mi suggerite. Mm? Ma sì, dai, mettiamola. Eccomi. Se avete visto una piccola cosa strana, nel... mentre sorridevo era perché stavo facendo... C'è l'icona qua, a destra c'è un tasterino, un tasto, sì, un un, botone, un, botone, sì, ciao, un bottone che potete cliccare la foto io ce l'ho, non so di voi che il cellulare come il mio potete benissimo schiacciare o la tassa pausa per il video o per avviare il video ma io ho schiacciato anziché per chiudere il video per fare la fotuccia niente niente ragazzi, questa era il video appunto. quante foto niente? vabbè, non lo so comunque ehm io adesso concludo quel video, vi ringrazio ancora per aver. vabbè, ho detto poco e nulla oggi, lo so, però era solo per farmi un po' di compagnia. E... Non so quando vedrete video di trucco, perché è poco che ne sto facendo, mi sto truccando sempre tanto. Ma il mio canto significa un trucco tutti i giorni, ma sobria, non troppo pesante, una cosa di mezzo, una via di mezzo, cosa di mezzo, cosa sto dicendo? Una via di mezzo, vero? Ma, mascara, sopracciglia, no, sopracciglia di mascara. Eh, come, cosa sto dicendo? No, vabbè, sapete perché sto parlando tutta strana? Allora, mia nonna sta facendo chiasso e io non riesco a parlare, ma se lei fa chiasso non riesco a parlare, vabbè. e niente, eh, volevo dire che, ehm, ah sì, che praticamente devo, eh, anzi vorrei più che altro, no? che devo registrare un altro video, tag, questo appunto vi dicevo, era un video che c'è tanto per dirvi che eh, mi sto truccando sobria appunto, l'ho già detto non so quante volte, ma se questa faccia come faccio uh, per, a, a spiegarvi le cose, ehm, non lo sono irritata, però si capite bene che se fate chiasso su o giù o a fianco di manca ma a destra, mi riesce difficile concentrarmi in quello che devo dire. O se ve lo fa apposta lì, non lo so. O non glielo ho detto che stavo registrando, ma potevo anche evitare di fare. Salvo lì, meglio. allora ehm, mi truccavo solamente. Mi stavo truccando in questi giorni, come faccio sempre. Uniformando le sopracciglia, dandole un, un, una, una disciplina alle sopracciglia, e poi eh, un po' di mascara correttore, blush o bronzer, quel che è, ehm, e un po' di lip gloss o burro cacao, quello che null'altro. E niente. Cos'altro dire? E, niente vestirmi questo casual. Oh, Oh, come si vuol dire normale, casual? Non so manchia che vuol dire, però eh. tanto per voi che mi vesto semplicemente normale: nulla di che, non sono una fashion blogger. Però mi piace vestirmi così, normale, semplice. Si può dire casual? Sì, forse anche casual, non so se si dice così. Maglietta, camicia e jeans e scarpe da tennis. Forse anche quello è quello il modo di vestire casual, può darsi, non lo so. Casual, casual, boh, boh, come volete voi, niente. Adesso è tutto e ci vediamo dopo questo video col video tag, ok? Conosciamoci meglio, a dopo.